Perché un ambiente di lavoro migliore non è necessariamente la soluzione giusta per vivere il lavoro in modo più sereno? Prima di rispondere a questa domanda ci tengo a fare una premessa. Questo video nasce da alcuni messaggi che nei giorni precedenti ho ricevuto da alcune persone su LinkedIn e anche alcuni commenti e alcuni post che ho scritto. La linea generale di questi messaggi è che purtroppo, e dico purtroppo perché nel 2020 non dovrebbe essere così, però purtroppo ci sono tanti ambienti di lavoro dove ancora non solo non è possibile essere se stessi, ma addirittura non è possibile sperimentare, non è possibile dire la propria. Alcuni ambienti di lavoro c'è ancora una cultura non solo vecchia e tradizionalista, ma addirittura maschilista. Per cui questa è una cosa terribile e ci tengo a dire che io sono il primo che sponsorizza il fatto che nessuno dovrebbe mai e poi mai e poi mai accettare un ambiente nel quale non possa essere se stesso, non possa splendere. Per cui è, è nostro dovere ed è nostro diritto cercare e anzi cercare di cambiare anche il lavoro, in modo che si possano avere sempre più ambienti dove possiamo realmente esprimere il nostro valore, possiamo esprimere chi siamo e possiamo davvero splendere per quello che siamo. Detto questa premessa, Cercare necessariamente un posto di lavoro migliore come soluzione al fatto che non si vive il lavoro in modo proprio sereno, che non ci si realizza nel lavoro, non ci si sente realizzati nel lavoro, può essere pericoloso. E tra breve ti spiego perché, te ne darò due motivi. Permettimi di dire chi sono, io sono Emanuele Fortunati e aiuto le persone appunto che non vivono il lavoro in modo proprio sereno e che sentono di poter dare di più. No, ma non hanno ancora trovato come vivere il proprio lavoro in modo 100% pagante e come rendere una missione utile a fare il passaggio da lavoro a missione professionale ovvero a mettersi in una direzione professionale in linea con i propri valori abbiamo detto allora perché cercare un ambiente di lavoro migliore o comunque un ambiente di lavoro migliore non ti mette necessariamente nelle condizioni di vivere meglio il tuo lavoro primo motivo perché rischi di mettere il focus rischi di portare la battaglia su un campo che non è favorevole a te. Ovvero, è giusto come abbiamo detto cercare un ambiente che ti permette di risplendere? Assolutamente sì. Se però noi pensiamo che eh, un ambiente, altre persone, un capo, dei colleghi abbiano il potere di condizionare la nostra vita e la nostra persona, allora stiamo dando questo potere al di fuori di noi cosa vuol dire? vuol dire che finché continuiamo ad assumere ovviamente inconsciamente non ce ne rendiamo conto che il potere non è completamente nelle nostre mani che il timone non è completamente nelle nostre mani difficilmente potremo trovare una condizione dove possiamo splendere perché non ci metteremo mai al timone e alla prima allo primo screzzo la prima cosa che non va e la mente andrà sempre là ragazzi, quando le cose non vanno esattamente come vogliamo la mente le ingigantisce e anche quando le cose dovrebbero teoricamente andare come vogliamo la mente trova sempre qualcosa che non va, lo sappiamo. Se il collegamento mentale inconscio che facciamo è quello di dire eh, l'ambiente non mi permette di, quello che succede è che siamo noi che non permettiamo a noi stessi di splendere a prescindere dall'ambiente e dalle persone che ci, stiamo, che ci stanno attorno è come se io non potessi dare il mio meglio come coach perché LinkedIn non mi permette di trovare le connessioni giuste ovviamente questo è un esempio banale ma a livello inconscio la nostra mente fa proprio la stessa cosa e ti dice finché non trovi l'ambiente perfetto e su misura per te allora non potrà mai splendere la realtà è che questo è un cane che si morde la coda quello che bisogna imparare a fare è dire uno va bene l'ambiente magari non mi piace non è quello ideale per me Due, io faccio pace con me stesso, io decido, e so e scelgo di avere il potere di come sto io, bene o male, di come mi sento io, felice o triste, dopodiché trovo un ambiente che mi favorisce la situazione, ma solo dopo, solo quando ho fatto pace con me stesso, altrimenti non farò mai pace con me stesso, non starò mai completamente bene e questo era il primo motivo. Il secondo motivo è un po' lo stesso, è che eh, mettersi a cercare un ambiente diverso non è necessariamente la soluzione al fatto che il problema non è solo quello magari il problema è che stai facendo un lavoro che non è allineato con i tuoi valori magari non è l'ambiente solo a non essere allineato con quello che sei tu con quella che sei tu con quello che tu vuoi esprimere col contributo che tu vuoi dare al mondo e a te stesso a te stessa ma sei tu e la tua professione e quello che stai facendo questo mi ricorda quando a un certo punto la mia carriera come programmatore odiavo quel lavoro ma l'ho cambiato tante volte eh, ambiente di lavoro appunto ma non la carriera in sé perché pensavo che fosse l'ambiente ha ah, questa ditta una mentalità vecchia questo progetto mi sembra poco interessante questo è creativo ma non ha un fine umanitario e anche quando trovavo le condizioni che dovevano essere perfette poi alla fine non ero felice quindi risparmiatevi anni di ricerche di cambi di aziende di ambiente di lavoro se prima non vi fermate un secondo a riflettere su quali sono i vostri valori e soprattutto qual è il contributo che tu vuoi portare nel mondo attraverso il tuo, il tuo lavoro. Contributo che è una parola grossa ma non vuol dire per forza qualcosa di umanitario qualcosa di per salvare il pianeta no può anche essere un contributo molto concreto ad esempio quello di dire io voglio portare una certa innovazione nell'ambiente sanitario o nell'ambiente delle automobili ok però se prima non si fa un passo indietro, si osserva questa cosa, rischiamo appunto di continuare a cercare posti di lavoro diversi pensando che a un certo punto troveremo quello che ci permetterà di fiorire e quando ci renderemo conto che non è così saremo già belli che appassiti. Per cui ricapitolando, è giusto e sacrosanto pretendere un ambiente che favorisca la tua crescita, la, la tua espressione personale, ancora prima che professionale, un ambiente che decisamente non sia eh, maschilista, omofobo, classista e così via, lo dobbiamo tutti esigere, dobbiamo lavorare per quello, dobbiamo spingere per quello, ma... Detto questo, dobbiamo anche renderci conto che dobbiamo sempre mantenere il focus su di noi e non dobbiamo mai e poi mai dare il potere a un ambiente, ad altre persone, a delle circostanze di decretare se noi siamo felici o tristi, se possiamo esprimerci oppure no e soprattutto se possiamo vivere in linea con i nostri valori oppure no. Per cui facciamo tutti un passo indietro, rendiamoci conto che l'ambiente è estremamente importante, cerchiamo uno migliore a patto che prima facciamo pace con noi stessi e ci rendiamo conto se quello che stiamo facendo e cercando è realmente quello che vogliamo, quello che ci permette di essere felici, di realizzarci e di dare il meglio di noi e il miglior contributo che possiamo dare. Vi aspetto al prossimo video, se avete commenti, considerazioni, se avete vissuto o state vivendo situazioni simili, fatemi sapere nei commenti che così condividiamo anche con le persone che magari hanno paura di fermarsi un attimo e di riflettere e magari invece può aiutarle. Ciao, al prossimo!